Oggi è il 17 maggio e andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale sui principali quotidiani nazionali e partiamo subito dal super bonus CCNL più rappresentativo solo per i lavori edili, le novità nel DL Ucraina Bis e poi l'eco bonus Auto 2022 con i nuovi incentivi per i veicoli elettrici e ibridi prenotazioni dal 25 maggio e il 730 detrazione retta a casa di riposo 2022 con le spese da inserire nel modello e ancora sullo stesso filone le detrazioni per altri familiari a carico con le istruzioni per la compilazione della dichiarazione e poi infine il calcolo IMU 2022 come fare le istruzioni passo per passo con esempi Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dal super bonus, CCNL più rappresentativo solo per i lavori edili, le novità nel DL Ucraina bis, fa il punto Anna Maria D'Andrea sul super bonus dal 27 maggio 2022 solo per i lavori effettuati da imprese che applicano il CCNL più rappresentativo ma esclusivamente per i lavori edili, a specificarlo è un emendamento del testo della legge di conversione del decreto legge numero 21 del 2022. Il DL Ucraina bis in attesa del via libera definitivo da parte della Camera. Vediamo che per quanto riguarda il super bonus l'obbligo per le imprese di applicare il CCNL più rappresentativo si applicherà dal 27 maggio 2022 solo per i lavori edili. L'entrata in vigore del nuovo obbligo previsto ai fini dell'accesso alla detrazione fiscale del 110% così come ai bonus casa ordinari riguarderà le opere di importo complessivo superiore a 70.000 euro e per individuare l'ambito applicativo della norma bisognerà guardare ai lavori individuati dall'allegato X al decreto legislativo n 81 del 2008. La legge di conversione del decreto legge numero 21 del 2022, il DL Ucraina bis, definisce il perimetro delle novità che si applicheranno agli interventi avviati dopo il 27 maggio 2022 nell'ambito del super bonus e dei bonus edilizi. Passiamo poi all'Ecobonus Auto 2022 con i nuovi incentivi per veicoli elettrici e ibridi, prenotazioni dal 25 di maggio. Per quanto riguarda l'Ecobonus Auto incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici e ibridi, il decreto del Presidente del Consiglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2022. Per le auto Euro 6, contributo da 3.000 euro fino a 5.000 euro con rottamazione, agevolazioni anche per l'acquisto di moto e veicoli per il trasporto di cose, sono validi i contratti a partire dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ovvero da ieri, 16 maggio, ma le prenotazioni partono dal 25 maggio 2022, data a partire dalla quale sarà messa a disposizione l'apposita piattaforma ci spostiamo poi sulle detrazioni per la retta della casa di riposo 2022 con le spese da inserire nel modello 730 l'articolo è di rosi fa il punto sulla detrazione per la retta della casa di riposo 2022 con le spese sostenute anche per i familiari non a carico che danno diritto a uno sconto irpef in caso di soggetti disabili l'agevolazione diventa una deduzione dal limite di reddito alle voci da inserire nell'articolo sono presenti le istruzioni da seguire per la compilazione del modello 730 e ancora rimanendo sul tema del modello 730 detrazione altri familiari a carico con le istruzioni da seguire per quanto riguarda la detrazione per altri familiari a carico nel modello 730 2022 le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi Nell'articolo ci sono i requisiti, i limiti e importi delle detrazioni riconosciute al contribuente, per i dettagli vi invitiamo a leggere l'articolo, bisogna verificare innanzitutto i limiti di reddito, i redditi non possono essere superiori a 2840,51 euro e poi ci sono ulteriori requisiti. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il calcolo IMU 2022, come fare le istruzioni passo per passo con esempio nell'articolo di Anna Maria D'Andrea sul calcolo IMU 2022, c'è cioè la guida alla tassa sulla casa, come fare per determinare l'importo dovuto a titolo di acconto entro la scadenza del 16 giugno prossimo, Nell'articolo sono presenti le istruzioni passo per passo ed un utile esempio per calcolare l'IMU 2022 con la guida alle regole da seguire per calcolare l'imposta. A pochi giorni dalla scadenza dell'acconto, che è previsto per il 16 giugno 2022, ci spostiamo infine sulla pagina dedicata all'economia dal corriere.it, che apre sul 7:30 precompilato. Perché è meglio non accettare a scatola chiusa i dubbi spiegati nell'articolo di Stefano Sarrubi. E poi, educazione finanziaria: gli italiani ne vorrebbero di più sui banchi di scuola. E i numeri del giorno, 900 riguarda la guerra in Ucraina, la Russia spende 900 milioni di dollari al giorno per finanziarla e poi meno 7% riguarda la Cina, i lockdown bloccano l'economia, industria e consumi in calo appunto del 7%. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è di Ferruccio De Bortoli e si intitola Meno tasse per tutti, sarebbe bello e giusto ma mancano 15 miliardi. è un'analisi sugli ultimi provvedimenti in materia di riforma fiscale su cui si è discusso molto, in particolare su aspetti come la riforma del catasto, che di fatto però è esclusa da quello che è un reale impatto sulla tassazione.